Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei dire che eh, su questa delibera la Commissione urbanistica ha lavorato non solo negli ultimi giorni quando è arrivata la proposta eh, dalla Giunta, ma che in questi anni abbiamo fatto altre commissioni, una ricordo anche in loco, quindi in sopralluogo, ed era addirittura una commissione tripla, congiunta, con la Commissione Mobilità e con la Commissione Cultura proprio perché l'attenzione da parte nostra come amministrazione è sicuramente focalizzata non tanto sulla realizzazione dei comparti privati che hanno seguito già un loro percorso grazie al concorso di progettazione che ha visto lo studio, eh, vincere appunto lo studio Viganò di Paola Viganò, quanto appunto la necessità da parte di questa amministrazione di vedere in questa delibera una opportunità nel realizzare dei nuovi spazi pubblici che possano essere sia messi a servizio dei cittadini del quartiere, del quartiere Flaminio, ma anche degli spazi pubblici di scala urbana come quello che in delibera viene indicato in maniera abbastanza generica. Questo lo condividiamo e l'abbiamo anche condiviso in commissione come Museo della Scienza. Eh, io mi voglio soffermare però su un punto che è emerso da parte delle opposizioni, che è quello che probabilmente l'impianto della delibera, così come era già stato presentato e votato nel 2014, è un impianto che eh, formalizzava le eh, quantità e quindi la suddivisione tra gli spazi pubblici e gli spazi privati e le loro principali destinazioni d'uso. Quindi già nella delibera che è stata votata da quest'Aula nel 2014 e anche tutta l'attività svolta dal precedente Assessore con il protocollo d'intesa, eh, quindi mh, con Cassa Depositi e Prestiti, si è sempre solo parlato di quantità Infatti, se si legge bene la delibera, e anche la delibera precedente del 2014, e eh, credo che in Commissione avessimo citato anche una riunione che l'assessore Caudo fece, nella quale si decisero proprio queste quantità. Si parlò di 72.000 metri quadri di sul suddivisi in 45.000 da destinare all'intervento privato e i restanti ventisette mila diciamo, al comparto pubblico, al Museo della Scienza. Quindi, Posso dire, e lo voglio sottolineare, che già da quando questa ehm, delibera è nata nella sua impostazione, probabilmente non c'è sta, stata mai una riflessione attenta su quello che doveva essere realizzato all'interno soprattutto del comparto B, eh, che è identificato come Museo della Scienza. Noi quindi un lavoro come commissione l'abbiamo fatto, eh, ricordo quindi ai, a coloro che erano presenti, eravamo prese praticamente in quella commissione congiunta tripla presenti quasi tutti i consiglieri di quest'aula perché chi per mobilità, chi per cultura, chi per urbanistica abbiamo eh, evidenziato che era necessario portare avanti dei progetti dal punto di vista della mobilità e quindi eh, per esempio la realizzazione di una linea tranviaria su via Guidoreni che andasse a collegare la linea già esistente su eh, via Flaminia con eh, piazza Risorgimento e su questo le commissioni si sono espresse molto chiaramente anche in sede di commissione, quindi di voler utilizzare il contributo straordinario previsto in delibera non per lastricare d'oro ovviamente solo il tratto davanti all'ex caserme di Guidoreni ma proprio per rivedere tutta la mobilità di quel quadrante addirittura progettando una nuova linea tranviaria quindi credo che da quel punto di vista l'indirizzo delle commissioni sia stato eh, evidentemente chiaro e magari come potrà anche dire il presidente della commissione Stefano sicuramente il dipartimento mobilità sta lavorando anche a progetti eh, di questo tipo che sono stati inseriti nel Pums e per i quali sono stati richiesti anche dei finanziamenti al governo quindi questo per quanto riguarda la mobilità per quanto riguarda la cultura Ricordo che già in quella sede eh, la, le commissioni si espressero in maniera molto chiara eh, dando un'indicazione precisa sull'immobile del comparto B. Eh, voglio precisare perché negli interventi che mi hanno preceduto si fa confusione tra i servizi di livello locale e il museo della scienza. Nell'atto d'obbligo che citava la consigliera Mennuni, ma forse non ha fatto questa distinzione quando leggeva la delibera, eh, è scritto che Cassa Depositi e Prestiti dovrà realizzare esclusivamente i servizi pubblici di livello locale e non certo il museo della città della scienza la cui la realizzazione dal concorso, il bando, la gara e la realizzazione del, de, dell'oggetto, del manufatto, spetterà esclusivamente all'amministrazione non è mai stato scritto da nessuna parte che fosse competenza di cassa depositi e prestiti. Quindi quello che, eh, a cui faceva riferimento la consigliera Mennuni riguarda soltanto i servizi urbani di livello locale e effettivamente nell'atto d'obbligo c'è un passaggio eh, che dice che se l'amministrazione non dovesse eh, formalizzare quindi nei tempi una proposta progettuale su questi, ehm, su questi servizi, eh, Cassa Depositi e Prestiti potrà monetizzare l'importo di questo intervento. Anche noi in Commissione, nelle ultime Commissioni, abbiamo detto che questa è un'ipotesi assolutamente da eh, scongiurare e pertanto abbiamo presentato eh, sia degli emenda un emendamento che degli ordini del giorno che vanno esattamente in questa direzione e lo dirò anche negli interventi magari che farò successivamente sugli atti singoli, mirano questi eh, ordini del giorno a fare in modo che già da subito, quindi dall'approvazione di questa delibera, che ricordo è una delibera, una delibera di adozione di variante, dovrà partire il concorso la fase del concorso per la progettazione di questi spazi in modo da poter arrivare nei tempi dell'approvazione già con, una, con la selezione da parte del, dell'amministrazione del progetto da realizzare e quindi eh, che dovrà essere realizzato da Cassa Depositi e Prestiti. Um, non mi vorrei eh, dilungare molto eh, perché eh, la delibera è stata già ben illustrata dall'assessore ma eh, mi vorrei ricollegare al suo intervento per quanto riguarda eh, la riflessione eh, in materia di standard urbanistici e anche di quelli che vengono chiamate giustamente delle deroghe. Eh, mi voglio soffermare perché, innanzitutto, per rispondere sempre anche ai consiglieri di opposizione, in particolare al consigliere De Priamo, eh, che paventava, non lo so, un'irregolarità, un'illegittimità. Eh, questo passaggio lo abbiamo chiarito anche in Commissione, eh, la deroga non la stiamo, dando, cioè, la stiamo dando noi ma è prevista dallo stesso DM 144 del 68 ed è suffragata questa deroga da una eh, verifica di sostenibilità urbanistica che penso abbiate letto tutti quanti voi, cioè se non fossero state, queste, state fatte queste verifiche, questa istruttoria, la deroga prevista dallo stesso decreto ministeriale non si sarebbe potuta applicare. Mi riferisco ovviamente alla deroga del reperimento del, dei parcheggi. <ride> e del verde e del verde pubblico. Però ecco, colgo eh, la, diciamo, lo spunto dato dall'assessore montuori per dire che noi siamo ancora eh, diciamo, molto legati all'idea dello standard così come previsto dal decreto, mentre forse eh, a svariati decenni dall'approvazione di quel decreto dovremmo fare uno sforzo e un eh, un passo in avanti. Tra l'altro in un'altra commissione urbanistica in cui si parlava di co consumo di sole e di rigenerazione urbana è stato detto che in alcune regioni questo è stato fatto perché sono state approvate delle leggi regionali che non individuano più lo standard urbanistico in quantità, quindi tot, metri, quadri di verde o di parcheggio, ma soprattutto come qualità dei servizi che vengono dati a ai cittadini. Ci sono delle città che si sono già dotate di piani di servizi che comprendono ovviamente anche gli standard ma che eh, allargano lo sguardo a tutta una serie di servizi, eh, funzioni che sono... Utili ai cittadini e rendono i quartieri eh, più vivibili. Eh, quindi io ritengo che le commissioni hanno fatto, abbiano fatto in questa sede il loro lavoro e eh, questo lo vedremo, poi lo discuteremo anche eh, negli atti eh, successivi. L'obiettivo principale che noi vogliamo eh, cogliere e raggiungere è quello di arrivare all'approvazione della variante urbanistica con in mano i dati necessari per poter far partire assolutamente in maniera contestuale e contemporanea la realizzazione sia dei comparti privati che dei comparti pubblici. Grazie.